adesso c'è l'appuntamento con informazione fiscale appuntamento che torna ogni giovedì buongiorno Rosi Delia buongiorno a te Vicky, e buongiorno a chi è in ascolto cara Rosi, allora anche per il 2023 è disponibile il bonus acqua potabile questo è il tema di oggi vediamo cos'è, a chi spetta, a quanto ammonta mm? raccontaci tutto Rosi Esatto, allora innanzitutto in apertura farei un chiarimento. Siamo nel 2023, sì. il bonus acqua potabile è accessibile anche per il 2023 e nel 2023. Ora spieghiamo cosa vuol dire. Mm. Ehm, è partita ieri la possibilità di presentare domanda per le spese sostenute nell'anno che si è concluso, nel 2022. Chi acquista sì. però quest'anno non deve scoraggiarsi perché... È disponibile anche per quest'anno il bonus acqua potabile quindi però la domanda dovrà essere fatta l'anno prossimo ora entriamo più nel vivo per capire di cosa stiamo parlando nella legge di bilancio 2021 è stato eh, previsto un bonus acqua potabile eh, per eh, favorire eh, l'acquisto di sistemi utilizzati per migliorare la qualità dell'acqua sia a casa che in azienda e sì. Consiste in un credito d'imposta del 50% per eh, le spese sostenute proprio per l'acquisto e l'installazione anche di eh, sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento, addizione di anidride carbonica alimentare. Entro determinati limiti, quindi il limite eh, per le persone fisiche, quindi per gli acquisti che riguardano la casa è di 1000 euro, mentre eh, per migliorare la qualità dell'acqua in azienda il massimo delle spese agevolabili. quindi che possono mh, essere eh, incluse in un'eventuale domanda di accesso al bonus acqua potabile, è di 5.000 euro. Quindi um... vuol dire, ti interrompo un attimo Rosy, quindi prego, vuol dire prego, io, spe io spendo 1.000 euro per eh, acquistare, ho speso eh, per acquistare eh, sistemi di filtraggio, eh, addizione di anidride carbonica, eccetera, e mi, viene rimborsato, mi vengono rimborsati 500 euro o massimo 500 euro? Allora, è un'ottima domanda perché eh, sulla carta è del 50%, quindi 500 euro. Eh, nei fatti però bisogna fare i conti, come sempre, eh, nella vita e nelle leggi di bilancio, nelle agevolazioni con le risorse a disposizione. Quindi che cosa succede per il 2022, quindi per le domande che stiamo presentando eh, in quest'anno? Le somme a disposizione complessive sono 5 milioni di euro. Quindi che cosa fa l'Agenzia delle Entrate? Raccoglie fino al 28 febbraio tutte le domande eh, presentate dalle, dagli aspiranti beneficiari e dalle aspiranti beneficiarie. Sì. Ehm... Dopodiché fa un confronto tra le somme a disposizione e le somme richieste e eh, su questo determina una percentuale eh, del mm -hmm. beneficio che può essere riconosciuto, faccio un esempio uh, più pratico. Questa è l'eccezione uh, che conferma la regola, no Rosi? Cioè non sempre carta canta? Eh No, no, perché poi eh, tra, tra la carta e le risorse vincono sempre le risorse, no, sì. nel senso che eh, l'anno scorso ad esempio la percentuale è stata del 30,7%, ecco. che non è un bonus del 30%, è ancora più basso perché la percentuale eh. viene stabilita sulla somma richiesta e in fase di domanda si richiede quindi il massimo o comunque la somma è del 50%. Quindi è su questo che poi viene detto ok, te la posso dare tutta, te ne posso dare solo una parte. Però su mm. questo insomma dobbiamo aspettare... Entro il 31 marzo l'Agenzia delle Entrate farà questo calcolo e poi ci farà sapere. Certo, Facendo un passo di tornando all'oggi <ride> sì. ci dirà sì. sì, sì. <ride> e la domanda si può presentare, ne parliamo oggi proprio perché è, è, è da, da poche ore mi viene da dire che da si ieri. può presentare le domande. Sì. Esatto, da ieri, dal primo febbraio e fino alla scadenza del 28 febbraio è possibile presentare domanda all'Agenzia delle Entrate. Per le spese del 2022, chi può fare domanda? Sì. Le persone fisiche, quindi per eh, l'acquisto di questi sistemi di cui abbiamo parlato in casa, ma anche gli esercenti di attività di impresa, arte e professione, quindi esercenti professionisti, ma non solo, anche gli enti non commerciali e gli enti eh, religiosi. Tutto que Tutta questa platea molto ampia può uh, presentare domanda all'agenzia delle entrate online o comunque tramite i canali uh, dedicati. Una cosa molto importante da uh, specificare uh, è che è necessario essere in possesso di una fattura o di un documento commerciale certo, nel caso beh. delle persone fisiche di un uh, sì. pagamento comunque tracciabile. Cioè chi ha acquistato eventualmente in contanti questi sistemi non può purtroppo beneficiare del dell'agevolazione perché ovviamente facendo, eh, no, non ci si può premunire prima perché stiamo parlando sempre delle spese sostenibili. in questo caso sì, carta canta in questo caso sì, carta in canta in questo caso sì, esatto, <ride> sì. in questo caso vale <ride> dopodiché quindi si presenta la domanda si attende come dicevamo prima che l'agenzia delle entrate abbia a disposizione eh, tutte le somme eh, richieste se non è così il, la portata del bonus si, ri si riduce mm e La notizia quindi arriverà entro la fine del mese di marzo e sì. eh, una volta eh, venute a conoscenza delle somme che si possono utilizzare, queste possono essere utilizzate in compensazione o per quanto riguarda le persone fisiche tramite la eh, dichiarazione eh, dei redditi. Uh, riguardo alle uh, risorse a disposizione, al, uh, a disposizione al periodo di domanda e tutto quello che di cui abbiamo parlato dobbiamo fare anche delle uh, precisazioni è vero che questo bonus è già previsto per uh, è stato già previsto per uh, tre anni quindi per il 2021 e le domande e pratica archiviata perché le domande sono state fatte l'anno certo. scorso eh, l'utilizzo e tutto quanto uh, per il, eh, per il 2022 eh, è, è pratica in corso e in questi due casi sono stati messi a disposizione 5 milioni di euro. La proroga poi anche per il 2023 è arrivata con la legge di bilancio dello, dello scorso anno e eh, però ha previsto una somma più eh, ristretta. Quindi per chi acquista quest'anno e chiede il bonus l'anno prossimo ci saranno a disposizione solo 1,5 milioni per avere un non po abbiamo parlato panoramica. di ISEE, ma l'ISEE conta, c'entra, lo chiedono, è necessario? No, in questo caso non è, no. non è richiesto. Quindi Siamo, tutti possono insomma, accedere è... a, questo, a questo bonus, diciamo l'accesso è aperto a tutti è sull'acquisto sull sì, sì, sì, mm, sull mm, mm, mm. un altro bonus invece su cui attendiamo sì. notizie che non è legato all'ISEE ma è legato ai redditi è invece il bonus trasporti quindi volevo dare questo, anche eh sì. questo piccolo aggiornamento a chi ci ascolta ne abbiamo sì. parlato nelle settimane scorse siamo ancora in attesa sì. di notizie. <ride> ma noi abbiamo, abbiamo tanta pazienza. Noi siamo sì. qui aspettiamo, <ride> e aspettiamo nuove, sperando che siano buone. Allora, ritorniamo invece al bonus acqua, abbiamo detto, acqua potabile: abbiamo detto che sì. spetta a persone fisiche, ma anche alle imprese. Hm? Esatto, vale assoluta. per chi ha... arte e professione, sì. sì. Esatto, poi vale per chi ha installato eh, sistemi di, fil di filtraggio vari ed eventuali per l'acqua, eh, anche per l'addizione di anidride carbonica. Sì. Poi che sì. altro? Per eh, Basta, o raffreddamento e mineralizzazione, insomma, per tutti ecco. quei sistemi che intervengono sull'acqua potabile. Per, per migliorarne la qualità, ecco, e mm. sia in casa che in azienda, ovviamente con limiti di spesa diversi, cioè in casa certo. la spesa può essere fino a un massimo di 1000 eh, euro, mentre eh, in azienda si prevede una, una, una spesa maggiore, ecco. Bene, il rimborso si intende per il 50% delle spese sostenute, eh, quindi i beneficiari possono ricevere un rimborso potrebbero ricevere un rimborso pari alla metà della spesa eh, sostenuta per acquistare questi sistemi. È già possibile farne richiesta? Eh, questo da ieri, no? Come? Con Speed? Eh, tramite sì, autenticandosi eh, sul sul sito dell'agenzia delle entrate sì, con le diverse credenziali una di queste è sicuramente SPID. è in realtà un modulo molto semplice è una modalità eh, molto intuitiva ecco, mh, sono richiesti eh, pochi dati e, e si può utilizzare il servizio online che è sicuramente è una delle due procedure previste e, ed è sicuramente il, la modalità più veloce insomma ti compila eh, è importantissimo avere a disposizione dicevamo prima cattura, documento commerciale o comunque eh, la, la, il, il pagamento tracciabile, la prova del pagamento tracciabile che è stato effettuato e poi in base a quegli importi indicati eh, compilare il modulo e inviare eh, la richiesta. Si attende poi la, la, la risposta dell'agenzia delle entrate sia per quanto riguarda la, la domanda, quindi l'accoglimento della, della domanda, sia come dicevamo per eh, sapere, e per, per, questa, eh, per questa seconda eh, parte ci sono tempi leggermente più lunghi perché bisogna che eh, si chiuda la finestra di domande e, e, e poi si può sapere a quanto ammonta questo credito d'imposta che spetta a chi ha sostenuto queste spese molto bene, questo è molto di più su informazionefiscale.it Rosi Delia tornerà giovedì prossimo, ti saluto e ti ringrazio cara Rosi intanto vi dico che eh, mamma mia quante spese ci sono per le famiglie le spese obbligate delle famiglie italiane continuano ad aumentare senza sosta, secondo una stima dell'ufficio studi della CGA riferita al 2022, gli acquisti per gli alimentari e le bevande per i trasporti e per la casa quindi eh, cose strettamente necessarie diciamo sono stati sul totale della spesa mensile media di una famiglia italiana Pari al 59,6%, quindi ben oltre la metà. Vuol dire che a fronte di una spesa mensile media pari a 2.000 euro, 1.200 euro, l'anno scorso se ne sono andati, sono stati assorbiti dagli acquisti mh, obbligati, per così dire. Di cui 265 euro per la benzina e il gasolio e, e, e spese varie ed eventuali sui mezzi pubblici. 425 euro per la manutenzione della casa e le bollette ed infine 511 euro per il cibo. Ma quanto mangiamo? Dobbiamo metterci un po' a dieta qui, eh? A causa del rincaro dei prezzi registrato lo scorso anno rispetto al 2021, si ipotizza che l'incidenza di questa tipologia di spesa sia cresciuta di 3,8 punti percentuali. Insomma, a causa dell'inflazione spendiamo di più, portiamo a casa meno beni e la gran parte della spesa per cibo, carburanti e bollette eh, la facciamo per, per, per vivere e per per recarci o tornare dal luogo di lavoro. Secondo gli ultimi dati disponibili al 2021 la spesa media più alta a livello nazionale è stata sulle spalle delle famiglie residenti nella provincia autonoma di Bolzano seguono quelle della Lombardia, provincia autonoma di Trento, Valle d'Aosta e Lazio chiudono la graduatoria, la Sicilia, la Calabria e la Puglia e adesso la linea va alla redazione per le ultime notizie noi ci risentiamo subito dopo restate su Giornale Radio, la radio libera di informare